Pomeriggio, sì, lo so. Vedermi così è tutto un dire e anche il mio meraviglioso cappellino con il gatto, ok? Preso da Terranova con i saldi quest'anno quindi. Allora, dunque, sono in un supermercato perché devo fare la spesa e ho pensato di provare a registrare il mio primo vuoto alla spesa è dedicato ai al generi alimentari, se vi possono interessare. Non so se caricherò mai questo video, non so quanto mi si vedrà, non so quanto si vedrà niente, comunque lì sta la mano e noi proviamo un attimo ad eh, intanto faccio la spesa perché la devo fare e poi vediamo eh, cosa ne viene fuori, se c'è qualcosa di carino, se pubblicherò mai questo video, se lo vedrete vuol dire che l'ho pubblicato e se eh, vi piace come idea o comunque volete darmi ah, consigli perché è il mio primo vuoto alla spesa, assolutamente ditemi tutto. Vado. Allora eccoci dunque, inquadratura molto molto di fortuna. <coughs> Secondo me stare sopra una luce che mi fa da aureola non è la cosa migliore, ma eh, non so dove mettervi, quindi per questa volta state qui con la luce che mi fa da aureola. siete sopra un pacchetto, un pacchetto, una scatola di, di Nutella Quindi, dunque, prima di tutto bevo. A questo punto bevo, scusate. Sì, io bevo l'acqua del rubinetto, tanto ho le purificatore e iniziamo a fare svolta la spesa. Non so da dove partire, vado molto random e e e e e. e. Allora, dunque partiamo da dalla borsa della cosa da frigo. Quindi, vediamo. Ora allora, ho preso prosciutto cotto ho provato questo gran tenerone casa modena non so com'è ed è però era in offerta e poi anche quello della Coppe, classico eh, ovviamente io lo metto via guardando le scadenze quindi va messo via così poi dopo finché sono in frigo mozzarelle queste sono di brontolo e non so quale, sì, so quale voleva ma quelle che voleva erano in offerta e ovviamente erano finite quindi ho provato le granarolo che so che le mangia e ho provato anche le granarolo oggi puoi perché hanno meno il 30% di sale e meno il 50% di grassi pacco scorto ovviamente da 3 Un dopo ho visto questi yogurt e io li adoro e non ho rivestito, anche se ne ho ma tanto come scadenza vanno avanti dunque il Müller Soffio mousse di bianco più granella di pistacchio io quelli mousse li adoro, oltretutto adoro il pistacchio, quindi questi sono i miei preferiti da sempre, poi dopo finché c'era 15 novità, ma non la novità dell'anno scorso, eh, mousse di bianco più cubetti al cocco e cioccolato comunque sono ottimi e questa invece è una novità, perché io non l'ho mai visto, mousse di bianco più brownie al caffè e ho preso questi, poi Altra cosa che io prendo, ve li faccio vedere, sono due gusti ma ne ho presi quattro. Questi qui da bere della Alpli, yogurt da bere, al fragole e multifrutti, Ci sono solo questi due gusti alla cop, quindi ho questi o questi e non ho presi quattro, due e due. Ora pauso un attimo perché metto queste cose in frigo, ma assieme in frigo ci metto anche le carote, perché ho preso le carote, <ride> sì. Ok, allora la prima borsa è andata, adesso andiamo avanti. Ah, premessa, in questo video non vedrete... State vedendo, oltretutto tutto, una cucina assurda. <ride> sì, tutta qui, la mia cucina è tutta qui. Basta, finita così. Ed non vedete tanta frutta e verdura perché non la compro alla COP, semplicemente per quello. Quindi in questa spesa non c'è. E poi è una spesa soprattutto ed è prima che richiudano tutto perché la COP è, è fuori comune e faccio fatica ad andarci. Quindi c'è solamente un Conad, da me, piccolo, perché è il City e c'è niente. Però andiamo avanti con la seconda. Facciamo questa, va seconda borsa è questa allora prima di tutto ho preso un pile questo qui, stupendo eccolo qui, non ho capito perché era morta la luce Vabbè, eccolo qui eh, l'ho pagato un 5,90 non è matrimoniale è di quello singolo, reversibile caldissimo sembra ma ehm, non è per me <ride> non è per me comunque si sì, intanto lo appoggiamo qui si sì, c'è un po' tanta di confusione poi ho preso la vitamina C della cerola cerola mille questa qui io con questa mi trovo benissimo ed è tutto inverno la prendo ed è, è tanto che non la trovavo più in farmacia anche se era quella che mi trovavo meglio e, perché è tutta naturale non la trovavo più in farmacia la, la trovavo online e vabbè la prendevo online finalmente alla COP l'ho trovata quindi quando ci vado e la prendo ne ho prese due perché eh, era in offerta e quindi intanto le ho prese anche perché l'inverno è ancora lungo poi questa è dell'artolina non pensavo invece buona polpa per pizza non pensavo mai davvero buona e poi altra cosa che ho preso che non c'entra niente ma queste tre cose sono per me adesso le metto di là Batiste, shampoo secco, il classico per me è il migliore, tinta perché mi serviva una tinta, ma non tanto perché mi serviva la tinta, ma perché ho preso anche il ritocco, questo qua è il ritocco dalle crescita, ma per le crescita è per i capelli bianchi, il ritocco l'ho preso perché c'è una promozione, andate a vedere sul, eh, dalla L'Oreal, oppure googlate, perché acquistando una tinta, qualunque, di, tra quelle indicate, e acquistando anche un ritocco per la crescita, vi rimborsano il ritocco, mandando lo scontrino, mandando online, non ho capito, devo guardare bene, ma mi sono segnata quelle cose che andavano bene da acquistare, questa c'era il mio colore, il ritocco mi serve, e quindi ci sta, le mettiamo di là, e adesso vediamo alla pasta, allora, boiello, normalmente io prendo la barilla, non la Voiello, ma è in offerta io non so se è un buon prezzo o no però 59 centesimi, mezzo chilo secondo me è un buon prezzo e ho preso i formati che di solito non prendiamo quindi le mafalde e corte che adesso sono curiosa perché ho visto, ah, anche scusate i fusilli bucati corti che sono questi ma ripeto che sono curiosa perché ho visto un servizio qualche giorno fa che dice che la pasta, anche se è in un marchio italiano, può avere essere lavorata in Italia, ma prodotta con grani esteri. Allora, l'unica con grano aureo 100% italiano, filiera controllata. E adesso io mi voglio mettere qui e leggere se è vero che anche il grano è effettivamente ed è, perché il grano può venire anzi tantissimi grani e grani non so tantissimo, tantissimo grano che viene per la pasta è soprattutto americano California, eh, anche Africa tantissimo, poi è lavorato in Italia, è prodotto in Italia e quindi per il marchio italiano ma tanti marchi, anche famosi, hanno dovuto togliere la scritta Made in Italy perché alla fine il grano non era italiano e a questo punto lo voglio davvero guardare ehm, prodotto in Italia, sì, Made in Italy, ok, però deve dire, è obbligato a dire dove è prodotto il grano e ora lo cerchiamo. Eccolo qua. Allora, paese di coltivazione del grano Italia, paese di molinatura Italia. Bene, questa è una cosa che non sapevo. Ma quando guardate a ah, eh, dovete guardare proprio le varie tipologie di eh, dei prodotti è una cosa da guardare, quindi potrebbe essere che uno stock, ad esempio lo stesso stock, la Voiello, in questo caso è Made in Italy bene queste confezioni erano tutta la stessa scatola quindi sono Made in Italy tutto quanto ah, eh, però ad esempio se la ricomprate la stessa tra qualche mese riguardateci e così anche se fanno ad esempio mi viene la barilla perché io uso la barilla barilla classica, barilla regionali barilla dei piccolini Guardatelo sempre perché è una cosa che io non sapevo, magari voi da una vita però ed è de... prodotta in Italia, ma con grani anche esteri. Sono un curiosa di, Poi ho preso anche questi due: sì, ho le orecchie del coniglio, che... le farfalle che non prendiamo spesso, e le tofarelle. eccole qua. Uh, adesso io metto via anche questa borsa perché è finita, e poi dopo ci Rivediamo. Ecco per riallacciarmi al discorso precedente. Pasta della Conad in questo caso. Dunque dice che eh, Conad ha scelto di utilizzare almeno il 51% di grano italiano proveniente di coltivazione del nostro paese. Ok, andiamo a leggere tutto quanto, potremmo leggerci tutta la confezione, però pasta di semola di grano duro, paese di coltivazione del grano, Italia e altri paesi UE e non UE. Poi paese di molinatura, Italia. Però... Ecco. è un servizio che ho guardato su report se non sbaglio Tanto metto via ed è una cosa che non sapevo e cavolo adesso la so e ci guardo quella ce l'avevo già e poi alla fine e, e, e, vabbè è tutto così però è una cosa che adesso de, ci guarderò ok e abbiamo finito anche la seconda borsa ora andiamo alla terza e non vi spaventate per quello che vedrete perché de, poi ve lo spiegherò dunque Partiamo da questi biscotti a bracci, erano in offerta eh, 700 grammi, poi abbiamo sempre dei biscotti, sono sempre qui, eh. questi qua del, della cop perché erano a un euro, sono buoni e eh. normalmente prendo questi anche se no altre marche, però anche questi sono molto buoni e ne ho presi due perché così sono 500 grammi più o meno fanno gli altri non è che non ci sono non ho, cioè che mangio solo biscotti o che avrò solo biscotti o okay. che però ed è sinceramente ehm, per farci capire i biscotti della Pop mi piacciono i biscotti di altre marche mi piacciono i biscotti del Conad non mi piacciono e quindi se davvero torniamo in arancione chiudono comunque che i Conad non mi piacciono quindi ho fatto scorta di biscotti anche perché io la mattina li mangio, o li mangio anche come spezza fame, ok. Poi ho preso questi per brontolo della misura, che costa un occhio della testa, ok. E io oltretutto mi devo sempre leggere le confezioni, le, tutte le etichette con i volumi per vedere quanti grassi. No, scusate, quanto zucchero contiene. Misura, basso indice glicemico, questi sono con biscotti con gocce di cioccolato e considerate che a un 200 grammi viene 2,99 euro, me lo ricordo senza guardare lo scontrino e comunque indice glicemico, carboidrati di cui zuccheri per pezzo 0,1 grammo è una cosa che bisogna stare attenti in generale però eh, noi sì, dobbiamo starci molto attenti e stessa cosa, questi qua invece che sono biscotti alle nocciole, lui piace mangiarli pocciati nello yogurt, non fate domande, ma tanto se li mangia lui, ed è zuccheri, allora carbolati, zuccheri, 0,1 grammo, quindi sempre 0,1 per ogni biscotto. ed L'altra volta gli ho preso gli SZ. Aspetta. Questo qui è l'SZ, questo marchio qui, per chi non vuole zuccheri aggiunti, ma non ha bisogno di zuccheri, cioè non, non deve avere zuccheri aggiunti, questi davvero sono senza zucchero, sono buoni, è una marca che trovavo un po' ovunque, adesso non la trovo più tanto, però la trovavo tanto, l'SZ si era messa a fare la cioccolata spalmabile senza zucchero, i biscotti che sono buoni, eh, si è messa a fare, ave, faceva anche perché adesso non ne ho trovo più. I panettoni e l'uovo di Pasqua sempre a basso indice glicemico e senza zucchero aggiunto. Quindi, ed se uno ha bisogno di prodotti senza zucchero, le SZ sono mh, golosi, gustosi, ma comunque davvero senza zucchero. Però. Una volta la cop c'era, no, adesso non ci sono più perché tutto lo scaffale senza zucchero ora è senza glutine, non si sa perché. E allora gli ho preso questi. Sempre pensare al tema di senza zucchero, gli ho preso i de... bauli senza zuccheri aggiunti, questi qui, i croissants. È... è difficile trovare una persona che de... non può mangiare zucchero, deve stare molto attento alla quantità di zucchero che ingerisce ma nel stesso tempo che è molto goloso eh? è davvero difficile e questo 0,9 grammi per croissant quindi ci sta e poi li prendiamo da, da tanto da tanto purtroppo costano davvero tanti i bauli però eh, ci sta andiamo avanti aspettate vi faccio vedere l'altra borsa perché siamo sempre in tema gustoso ma attenzione questi sono i croissant sempre bauli questi classici, quindi quelli con lo zucchero, così, abbiamo detto che quell'altro è uno 0,9, parliamo anche di zuccheri, tanto per, eh, zuccheri 0,9, quelli senza zucchero, quelli classici 11 grammi, tanto per fare capire la differenza, e comunque sia serve anche tanta roba con lo zucchero, oltre che senza zucchero, non mi sto ad entrare, ma è una cosa che serve, quindi, bauli, era in offerta, se no non prendevo i bauli. Eh, uno alla ciliegia, uno alla licoccia, e uno al cioccolato. Ma dato che al cioccolato lo voglia di qualcosa anche per me, di croissant, magari per la domenica da scaldarmi per colazione, mi sono presa questi, della Dolcissimamente, croissant con crema al cacao, e sei, vabbè, 400 grammi Al fine, sono fatti così. Sono più piccoli ho notato dei bauli, ma non me ne frega niente ed è così ho la mia confezione, perché se no spariscono, chissà come mai spariscono, in questa casa spariscono le cose, vabbè, e basta, di scontrino, scontrino, basta, direi che questo era tutto, quindi a questo punto metto via tutta la spesa ed è... Per le, se vi piacciono questi video che poi era una spesa parziale perché alcune cose invece le trovo solamente in un Conad, cose che mi interessano, tipo le bevande senza zucchero, le trovo in un Conad, però non quello della mia, eh, del mio comune, ma in un altro comune, ma no, questa volta non ci sono andata, ecco, perché ne abbiamo. Eh, andiamo avanti con le cose senza zucchero? Bene, se state a guardare le cose senza zucchero e cercate delle bevande, snell up! Non è un po' di duplicato eh, perché, con tutti i soldi che ci lasciamo, dovrebbero farlo. Allora, fa il marchio: è questo, nell'app della San Carlo. Si trova difficilmente. Io la trovo al Conad neanche a dire chissà cosa. Costa 49 centesimi per un litro e mezzo. È una bevanda gasata ma senza zucchero. Questa è l'acidrata. Poi c'è anche il ginger, l'aranciata. Ce ne sono varie cose, una volta c'era anche la Coca-Cola ma non c'è più, nel caso potete prendere quella ehm, senza zucchero del, della Coca-Cola, proprio costa un po' di più ma c'è. E vi posso dire che questa è proprio zero, quindi è sigasata ma ma zero zucchero, quindi fa anche un po' di, è più gustosa, basta! Adesso a questo punto io davvero metto via tutto perché iniziateci un po' molto casino ed eh, fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, se è <ride> un po' meno assurdo magari cercherò un'inquadratura migliore se vi piacciono ed eh, mi piacerebbe fare ogni tanto uno svuoto alla spesa così ma non per farvi vedere che cosa compro perché nessuno frega niente ed eh, credo che non ve ne freghi niente di che cosa compro almeno che non sia una novità in questo caso magari vi interessa anche però proprio per, per parlare di qualcosa che ho imparato ad esempio questa cosa della pasta io non la sapevo ci cioè ho sempre letto, vabbè la, bar la barilla ma in italia la barilla cioè non è che vado a prendere quella dell'idol che comunque è buona eh, la compro la compro eh, non e, ad esempio vabbè quelli degli scounter sai che magari è fatta con cereali dell'extra way quella di de, la barilla la voyello la perché mi vengono in mente quelle la divella pensato di e invece no, no. oltretutto non per dire la, eh, de, tanto ma sempre nel servizio dicevano anche che ed eh, è la conad sapori ed dintorni, quindi la linea quella ed eh, è più pregiata la premium della conad ha preso una multa per ed eh, è scritta ingannevole sulle confezioni sempre della pasta quindi mettiamoci lì e davvero leggiamo le confezioni di tutto sapere se questo tipo di video vi è piaciuto se non lo so mettiamola tra parentesi se qualche clip sono riuscita a registrarla mentre lo supermercato scusate se ci sono riuscita la videocamera la telecamera era attaccata alla, alla borsetta quindi avete sbalonzato un sacco e io vi do appuntamento al prossimo video ciao, ciao. Ehi, sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino